Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili. Chi vi terrà la vera? Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti, gormiti Show! E, e senti Giada, eh, mi spieghi una cosa? E che cosa? Ma come che cosa? Guarda, siamo, siamo praticamente al buio, siamo senza luce, io non ci vedo niente, sicuramente è colpa tua perché non hai pagato la bolletta. No, no, no, io le bollette le pago sempre. Oggi vedi che siamo un pochino al buio perché è una giornata molto importante, è il 6 marzo ed è la giornata mi illumino di meno. La giornata mi illumino di meno? Sì, si festeggia il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili e anche il Gormitishow Show vuole dare il suo contributo. Mm. Lasciamo perdere e lo sai che anche il 21 marzo è una giornata molto importante, sai S cosa succede? Sì, eh, praticamente in piazza danno le lasagne eh. e si mangia tutto il giorno. No, no, no, no, tu pensi sempre a mangiare, è la giornata mondiale delle foreste di boschi. Ah, Hai quindi, visto che bello? Sì, ma quindi tu mi stai dicendo che marzo è un mese di grande iniziativa a favore della natura, come lo sono i gormiti e i loro lord. <ride> esatto. Chiunque attacchi la natura finisce per attaccare se stesso. Johnny, ah! vedi che anche il mio amato è Titan un difensore della natura Eh sì Oh Giada finalmente il Gormiti Magazine wow. che tra l'altro è uscito anche da poco Guarda si può trovare Nuclear Silver dentro Cioè tu mi stai dicendo che dentro questa bustina trovo Nuclear Silver Ehi. Apro io Sì ah va bene Apri, apri no? Allora, vediamo un po' Oh, oh ci sei cascata <ride> era impossibile che fosse eccolo ma è bellissimo wow ma sembra fatto di acciaio ma, bellissimo e poi, e poi guarda possiamo sempre trovare dentro sfogliamo al sfogliamo i fumetti inediti I fumetti inediti con storie mai uscite è vero poi ci sono tantissimi disegni oh, da colorati. Ma dammi un po' di colori che inizio dai eh, no no no dopo lo no, no, dopo fin finiamo di guardarlo poi aspetta, oh guarda qui ci siamo noi ci siamo noi eccoci e eh, qua vi raccontiamo un po' il nostro percorso chi siamo eccetera leggete l'intervista. E poi ci sono tantissimi giochi da fare. Questa è una pagina bellissima perché si può disegnare. Eh, Sicuramente vedere. tu lo faresti benissimo. Eh sì, perché io amo disegnare. Poi, e poi ci sono i laboratori, gli lì... odori, i laboratori. Anche io. S sì, lasciamo perdere. Ma, sono un po' un ma, disastro. Ma Gianni, Gianni mi è venuta in mente una cosa. cosa? Io voglio vedere il giornalino dopo. eh? No. E, no. Sì, perché adesso dobbiamo raccontare una storia! Che storia, storia, Giada, che c'ho il labirinto da fare! No, no, aspetta, ci ha mandato Pietro, di 7 anni di Ancona, una bellissima storia da raccontare! Va bene, andiamo a raccontarla! Wow, Giada, guarda! Abbiamo... Ah, c'è anche il fumo! Eh sì, sembrano gli effetti speciali del cinema! Eh sì, Evidentemente il regno del fuoco è così incandescente che ha provocato tutto questo! Dai, iniziamo allora, con la storia! Sì, sì, la storia inizia così! allora. Ma dove sono tutti, core Trek, Eron? Dove sono andati? È da due ore che non ci sono più. È vero, sono andati a fare la spesa? Eh, non lo so, non lo so. Secondo stiamo... me si stanno mangiando tutti gli slogan loro. L'importante è proteggere la torre, vero, Nucleor? Sì, noi restiamo qui. <ride> Mentre questi guardiani Mecha sono impegnati a cercare il cibo, a fare la spesa, E io ne approfitto per rubare l'energia Mecha e trasformare questa torre in una torre malvagia. Amici, guardate chi c'è! Oh no! C'è Mega Kratos! dobbiamo oh, fare in fretta! Dobbiamo sconfiggerlo! È vero, è vero, è là sopra! Nucleor, cosa vuoi fare? Sconfigo! Non ce la farai mai! No. Ah, guarda dove sei finito! Dobbiamo andare ad aiutarlo? No! Cioè, prenderò, prenderò ancora l'energia! Amici, amici! Andiamo allo stesso... Andiamo tutti senza... assieme! Eh, ma non è valido! Siete 4 contro 1! Ti Anzi, 3 contro uno, perché nucleo, nucleo è andato. Siamo in no, due. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Per questa volta mi avete sconfitto. Ma io tornerò molto presto. Ce l'abbiamo fatta. Insieme eh sì. riusciamo sempre a sconfiggere. Nucleor, vieni qua, dai, poverino. Famili re, famili re, famili re. Adesso arrivo, adesso arrivo. Eccoci qua. E ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravissimi. Festeggiamo. <ride> Beh Gianna questa è stata veramente una grandissima storia Sì, voi continuate a mandarci le vostre storie mm -hmm. a gormitishow.gormiti.com E noi le racconteremo È vero Oh Giada, siamo arrivati alla parete Mecca! Sì, è arrivato il momento di mostrare le foto che ci avete mandato, Eh, sì. oggi mostriamo la foto di Matteo! Fa vedere! Guarda quante cose che ha, hai al bracciale degli elementi, la, la torre. torre, hai tutte le riviste mi raccomando prenditi anche quella per l'uscita da qualche giorno, e io so che insieme alla foto abbiamo anche una dedica! Leggi, leggi, io intanto Attendi. attacco la foto alla torre Mecca! Allora, meca. ciao Gianni e Giada, sono un vostro grandissimo fan, ci siamo incontrati a G come giocare? È vero! È vero, mi ricordo! Anche mi ricordo è vero dove mi sono divertito tanto mi piacerebbe partecipare ad una puntata del gormiti show manca poco al carnevale mi vestirò da lord Electron. allora aspettiamo la tua aspettiamo foto aspettiamo la foto mi raccomando vestito da lord Electron. vi presento la mia personale collezione di gormiti sei super attrezzato super gormitico Gianni, <ride> però adesso è arrivato il momento di salutare i nostri amici è perché vero. la puntata sta finendo è vero sta finendo però prima di appunto salutare i nostri amici e dare appuntamento alla prossima puntata ci tenevo a fare gli auguri a tutte le donne perché dopo domani è la festa delle donne e volevo iniziare da te, Giada. Auguri! Grazie! Auguri a tutte le donne e, mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi perché noi mostriamo sempre un sacco di cose, tantissime sorprese, mi raccomando, mi raccomando. Un saluto da Gianni e Giada. Ciao! Ciao.